La città di San Valentino? La città delle acque? La città del cinema? No, oggi Terni è solo la città delle ciminiere e dei tumori. Vogliamo, e Inevitabilmente la concentrazione negli ultimi 150 anni di numerose attività produttive della Manchester d'Italia quali il Centro Siderurgico di Qualità, il Polo Chimico ed altre numerose produzioni d'eccellenza hanno saturato la situazione ambientale, superando di gran lunga il limite della sostenibilità ambientale e l'impatto sulla salute delle persone. Alcuni siti industriali, Papigno e Gruber, chiusi da decenni, attendono ancora di essere bonificati. I livelli di PM10 e di nanopolveri superano ogni anno di gran lunga i livelli d'emergenza. Il ritrovamento di un laghetto di cromo esavalente durante i lavori per la costruzione del tratto interrato della Terni Rieti e un disastroso rogo a Bascigliano di Nardi che ha avvelenato l'intera area rendono idea dei continui attacchi che ha dovuto subire l'ambiente nel nostro territorio. Lo studio Sentieri, promosso dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, ha collocato Terni tra i 44 siti italiani con il più alto rischio di inquinamento, evidenziando un eccesso del 5% per tutte le tipologie di tumori. Questo studio è passato inosservato ai politici locali, fin quando il Movimento 5 Stelle Terni non ha denunciato pubblicamente la vicenda, chiedendo che si provvedesse a compiere studi integrativi, volti a costruire un quadro preciso della situazione. Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta. In questo quadro allarmante dobbiamo tristemente aggiungere il primato che negli scorsi anni ha visto la costruzione e l'attivazione di tre inceneritori, uno dei quali chiuso dalla magistratura a causa di gravi irregolarità ambientali, con un processo attualmente in corso che vede coinvolti l'ex sindaco Paolo Raffaelli e l'ex presidente dell'azienda Servizi Municipalizzati Giacomo Porrazzini, con accuse di disastro ambientale, senza che il comune di Terni si sia mai costituito parte civile al processo in corso anywhere in the 21st century our task is not to to get better at destroying things our task is to share materials with the future uh, building an incinerator in internally is the worst worst place to do it because you're surrounded by mountains which means that the pollutants particularly the nanoparticelli, will sit there in the air for day after day after day e quindi quando si a non si tratta solo una volta di Nanopaticelli, ma di nuovo so, e di nuovo e di nuovo. Quindi è la migliore geografia per incinerazione. La creazione di un nuovo piano d'ambito della gestione integrata dei rifiuti si è rivelato semplicemente un trucco dei politicanti di turno. Senza una concreta e valida strategia rifiuti zero e una ben gestita raccolta differenziata porta a porta, il 2015 vedrà sicuramente riproporre l'incenerimento come unica e valida soluzione al problema dei rifiuti. Il nuovo sindaco Leopoldo Di Girolamo, medico, durante la campagna elettorale aveva annunciato l'adozione di innovativi piani di smaltimento dei rifiuti, che sarebbero potuti arrivare al 98% di riciclo. Dopo tre anni l'impegno è stato totalmente disatteso. In compenso sono state rilasciate autorizzazioni a favore dei privati, che avessero l'intenzione di sviluppare un'attività economica di incenerimento. Infatti a novembre del 2012 ci sarà la riapertura dell'inceneritore Perniera. Il revamping riguarderà l'incenerimento di scarti di cartiera che provengono per più del 90% da fuori regione. I cittadini ternani saranno costretti quindi a respirare i fumi prodotti dalla combustione di rifiuti che non producono per ingrassare le tasche di Acea, società di cui è consigliere Francesco Caltagirone, grazie anche agli incentivi statali CIP6 che riconoscono i rifiuti come energia pulita. Il palper in realtà è composto solamente per un 30% da cellulosa e per il restante 70% da plastiche, collanti, vernici e metalli che una volta inceneriti rilasceranno nanopolveri altamente cancerogeni nell'atmosfera. Inoltre il decreto ministeriale del 6 luglio 2012, fortemente voluto dal ministro Clini, fervente sostenitore dell'incenerimento, permetterà l'uso del CSS, il vecchio combustibile derivato da rifiuti, come combustibile secondario, combinato a quello principale, cioè il Palper. Più di 4.000 camion trasporteranno ogni anno i rifiuti per alimentare l'inceneritore aggiungendosi già a quelli che ogni anno trasportano 2 milioni di tonnellate di acciaio dal polo siderurgico. In una situazione insostenibile come quella del territorio ternano è inconcepibile che sia permessa la riattivazione di impianti altamente inquinanti che dovrebbero essere destinati esclusivamente allo smantellamento a favore di una strategia rifiuti zero. A fronte di una gravosa situazione che vede l'acciaieria di Terni in pericolo di smantellamento grazie ai giochi di potere europei della Germania e ad una disastrosa coordinazione da parte della politica locale, la creazione di posti di lavoro tramite lo sviluppo dell'economia virtuosa e di una gestione corretta dei rifiuti è doveroso oltre che auspicabile. Il Movimento 5 Stelle Eterni sarà sempre in prima linea, aderendo a tutte le iniziative del Comitato Non Ceneritori Terni, che è in rete con il coordinamento regionale Rifiuti Zero.